Quanti chili 40? sono? Un, di un dibattito sul 11. peso di Leo. Quanti sono 6? Ah! ah! Sì, 6.1 e 2.7. Ah. Guarda, guarda, due donne che mi stanno alzando le mani. Guarda, guarda, questa è violetta. <ride> yeah. Stiamo andando a mangiare fuori, a me mi è appena arrivato il merchandising di Lil Xanax, però lui adesso ha insultato Tupac e quindi probabilmente odiano tutti i Xanax, ma in America mi picchieranno stasera. <ride> Ma se me lo fai ti giuro Cosa? vedo il cazzo Amore! Cioè stai facendo finta da mezz'ora Allora vi racconto un aneddoto sul PA Praticamente lui sa tutto Cioè adesso stavamo parlando di un amaro E lui sa che lo fanno solo in valtellina No, lo vendono in giù all'edigno Ah, vedi video E' <ride> morto